Hai mai sentito parlare? Veramente, eh? Cioè, stiamo parlando seriamente. Certo. Hai mai sentito parlare di... di al di là? Al. Al. Al. Di là. Al. È stato un personaggio... Alibaba. Alibaba, ma c'è stato anche un al senza la i. Al. Al. Che dovrebbe essere più... Credo fosse un termine molto, molto regale, tra l'altro, come, come... Signor tipo. Al. Al. Bruschini. Ecco, immaginiamo... Al. Al Bruschini. Oppure immaginiamo un Al Iannoni Sebastianini. Troppo lungo. Troppo lungo, si aggiungerebbe un altro patronimico e diventerebbe. Tu te lo immagini, un angelo che va a firmare un documento. Ma ti uno che sia. Si chiama... No, non può. Non se può. Non no. si può. Quando mai? E poi sarebbe complicato, su un assegno il nome non c'entrerebbe tutto? No vabbè per... quello poco importa e poi se dovresti creare un indirizzo email te lo immagini quanto sarebbe come sarebbe al, al Angelo Filippo Iannoni Sebastianini Chiocciola Angelo Iannoni capito Punta com ah. no it. e sarebbe un po', po poco prato. pubblico abbiamo adesso in scena con noi fino mezz'ora e sarebbe finito a tempo cioè certo. ti chiamerebbero a salire e figurati invece in un paese estero o nel Maghreb certo. no penserebbero che tu Uruna eh, se, dovessero... se ti dovessero chiamare per leggere una poesia una volta che pronuncio tutto il nome ti dicono ah, bene bene una bella poesia bello, grande una sonorità speciale pazzesca e quella dei cognomi è, è tutta una storia allucinante perché molti provengono dai, dai soprannomi e molti sono patronimici prendono da papà, da papà, da nonno da una città da zia pure da una patata patata no. al patata al patata Beh, bello, no? Ma tu ci credi in questo fatto che i cognomi spesso delineano quello che potrebbe essere la futura attività di una persona? Certo, certo, ce ne abbiamo delle Per Ad esempio, Sebastianini, macelleria. Non è possibile. Non c'è stato? No. no, no, non funziona. Oppure un uh, Andreotti mm. orologiaio. Non si può. Quindi, non si può. Quindi il cognome in qualche modo ti segna sin dalla nascita. Sì. Credo proprio di sì. Io. Ma tu ci credi al di là prima della nascita? Io dove fossi prima della nascita non mi ricorda. Non mi ricordo. Anzi. Proprio io non mi ricordo nemmeno di essere nato. Ma e allora che te ne sembra della scelta che hai fatto? La mia è stata una non scelta. Nel senso Ma sei che sicuro? E io non l'ho scelta, non stavo da nessun'altra parte, non volevo andare da nessun'altra parte. Sai benissimo dove stavi. In vacanza. Dove? Su una montagna quale mi ci vedo su Machu Picchu perché? è perché lì è la collina degli dèi cioè lì ti, ti ispira, ti chiedi no? dici ma qui allora sono una sorta di primo uomo tipo Adamo tipo sì tipo Adamo ti voglio... come? tipo Adamo tipo tipo Noè Noè. è che si ritrova su una montagna dopo il diluvio e dice Ma Mo come faccia a scendere da qui? C'è so 6.000 metri. Come va? Con l'arca? Con l'arca sarebbe stato un bel problema con l'arca visto che l'acqua non c'era più. Oh, poi però è scomparsa. Quanti metri sono Marciubiccio? Ciubiccio? Ah, non lo so, però sono tanti. Non tantissimi, però. Forse quanto i sette colli di Roma. Mm, tutti messi insieme. Uno sopra l'altro. Uno sopra Maciu Piccio. Potrebbe... Il Campidoglio. Perché, dicono... campi Perché dicono Maciu e poi Piccio? O oh, allora o se Maciu o sei Piccio. O sei Piccio. <ride> se può essere tutte e due. Piccio, Maciu. E quindi questo già ti dà l'idea di una sorta di equilibrio. E, sì, sì. Cioè, se Maciu e Piccio bella cosa. forse no, non è così però a noi ci piace a noi ci piace molto questa cosa <ride> ci piace ma ci piace tu ci sei mai staccio eh ma quello è uno dei posti che vorrei vedere in questa vita non in quell'altra eh? no, quale? Eh, giù a Torino l'altra vita l'aldilà a Torino sì, io l'aldilà là lo vedo più spostato verso Torino. A Torino? È come dire Trieste, ma Trieste già sembra l'estero. Già sta un po' allontano. Torino là. invece la vedo più collocata. Eh. Così a poche centinaia di no, sì, chilometri. Sta forse. lontano, però è, però è raggiungibile. A Trieste, Trieste la no. Bora, è a Bora. A Trieste è la Bora. È Gli Autrungari. Poi ci devi attaccare al Palo. E poi fa freddo, eh. Credo con la Borra ci sei mai stato? No, ci sei con, con gli stivali, con, con le scarpe. A Trieste? A Trieste. Sì, era una domenica. Con la Bora. Ma sì, ho detto vado a prendere un caffè perché c'era tanto la moda all'epoca di dire vado a Napoli a prendere un caffè perché da Roma... 300 km 200 km certo, no, invece uno va a Trieste vai a Trieste perché così quando ti dicono io sono stato a prendere il caffè a, a Napoli e io sono stato a Trieste ma com'è il caffè di Trieste? no com'è il caffè di Trieste? non lo so era chiuso oh. era chiuso era ah. era come, certo. come l'estetista ma la morra c'era quella c'è estate, autunno, inverno, prima c'è sempre. Queste cose non mi è piace. È un po' come quella donna che ti segue dentro casa mentre tu sei lì affaccendato e lei ti segue con l'aspirapolvere Che guarda caso deve aspirare certo. proprio sotto le tue scarpe. Che è l'arto più lungo della donna? Eh, non lo so, dipende. No. Se è una donna moderna. Vengo con l'aspirapolvere, tu che ti diresti? E che l'importante è che venga. poi no, certo. Come viene, eh. Certo. Certo, l'aspiratore però è un po' rumoroso. Eh. Impiccia un po' vinto. Ma il filo te lo trovi sempre dappertutto, insomma. Sì, certo. certo. Un po'. È vero che ci stanno quelli ricaricabili, però... Non sono alla portata di tutti, eh, perché poi pesano. Pesano. A proposito di peso, ho un peso sulle spalle. Ti capita mai che ti svegli e dici ti, no? ti capita mai di sentire tutto il peso del mondo sulle spalle? E tu come titano che devi sollevare... Ah, lo vedi? Lo vedi? Pur adesso stai così. E certo, fa un certo effetto. Eh è lassativo come? è lassativo in che senso? È nel senso che è stimolante lassativo o stimolante? il fatto è quando tutte e due è stimolante parecchio quando il è... trave la trave come si dice il trave o la trave? Diciamo i travi, al plurale, travi, così tagliamo travi, proprio. Così non le travi, le travi potrebbe travi. essere però le travi. Io vedo più le travi, però... Hai trovato le travi? Sì, sono meglio. Aspetta. Certo. sì, l'ho lasciata nella giacca. Ci sta meglio, stanno lì. Sì, certo, le travi, dici tu ce l'hai le travi? Certo che ho le travi. A volte smarrisci le chiavi, a volte trovi le travi. Oppure smarrisci le travi e trovi le chiavi. Eh. Certo. Ma tu come ti senti stasera? Appunto, io mi sento così. Bene, mi pare stasera. ti trovo molto bene. Ma secondo te, quando Nietzsche scrisse al di là del bene e del no, non stava bene. Stava male? No. Male no. Non bene. Al di là del bene e del male, il signore sta con la trave. Semicatatonico. Un pochetto, sì. È vero. Ma Fichte sì. e Schelling Vabbè, ah allora posso citare pure Schopenhauer. E Kant? No, non mi va vale di cantare. No. Hegel? No, no. No. Novalis? Novalis? S sembra più il nome di una medicina, Novalis. Sì, sì è vero. Dieci supposte Novalis. Sì, però... Lo vedi che ritorniamo al discorso del cognome? Con Novalis ci sta bene, le supposte ma con Nietzsche. Tu non puoi dire ho preso una bustina di Nietzsche, ma che è? No, non è. forse è effervescente. Oppure potrebbe essere una sorta di plifere, un nome così mascherato, scuro. cioè. tu come lo vedi Schopenhauer? e Schopenhauer è stato un personaggio straordinario. Cioè? È perché se tu... Allora, mi capitò di leggere eh, un libro che scrisse sulle donne, l'arte di... di? L'arte di comprendere le donne o qualcosa del genere. In che senso? Dipende tutto dal senso, giustamente. In che senso? E eh, certo. Per esempio, lui aveva una visione molto distorta della donna, chiaramente. Però pure certo. Nietzsche ci andava pesante, perché Nietzsche disse un'occasione: Vai dalla donna, non dimenticare la frusta. Certo. Poi beh, lui è tutto sommato. Allora, Aveva io... le, su le sue idee. Io pensavo che fosse una cosa positiva. Ha riempito case di fruste. O perché ti... hai seguito pedissequamente. Pedissequamente. Come ti sembra agire pedissequamente? Eh agire vedi sei con i piedi con i piedi, Coi piedi di piombo con i piedi e con la mente pedi e poi c'è mente quindi tutti e due i termini che poi vedi no insomma non vedo Infatti, non vedo tanto bene. puoi accendere la luce eh, credevo fosse accendere eppure c'era luce poco fa Avevo aperto le imposte. Ah. È Forse è già notte. Qui da me è mattina. Ecco, vedi, tutte le volte che ti parlo... Tutto è relativo. Certo. Ma la donna... Visto che abbiamo affrontato il tema donna, adesso che siamo soli, tu ed io, e che di donne, uh, uh oh, fiore di cosa? Uh. cosa? <ride> ne abbiamo viste, uh. certo, ne abbiamo viste di conte sì. e di crude. Quando vai a fare la fila alla posta, solo... alla posta? Sì, all'ufficio postale. Sì. Vedi solo donne fuori. Poi sì. vai dentro e ti dicono. Vedi solo uomini. E gli sportelli uomini. O donne, no. non lo so, sono no. uguali. Uguali, Tutte sono uguali, uguali si, assomigliano. Si, si assomigliano. tutti. Facci caso, quelli che lavorano le poste sono tutti uguali. Tutti uguali. Non riesci a capire, a dare una definizione, perché poi diventano una sorta di essere mitologico, metà sedia, metà cioè, persona. Sì, per vero, cui la metà che vedi tu, sì. e forse non è la metà che rispecchia la personalità. È la metà fora. È quella fora sta parecchio fora. Metà fora e metà dentro. Vabbè, adesso tu vuoi andare sui discorsi osceni e qui mi trovi impreparato. No, ma non pensavo affatto. Eh, sono candido come una colomba. Colomba. Colomba. È un nome eh, fondamentale. Hai mai conosciuto una ragazza di nome Colomba? Allora, giorni fa ho sentito, guarda, veramente, eh, No. Ieri o l'altro ieri ho sentito parlare di una colomba. Una colomba volatile? Però poi è volata via. C'è più. No. Che peccato. È per questo che non si trova. No. È difficile. La colomba? Sì. Puoi trovare una Maria, una Giuseppina. Colombe? No. Col Colombine. Eh, colombina è la mia passione. Solo colombina? No, però colombina non male. Io direi di non addentrarci troppo nel tema femminile. No, parliamo di uomini. Nemmeno? Nemmeno. Era meglio l'aldilà di Che non ci sono né uomini né donne. Perché no, ma una cosa è certa, perché poi il Vangelo dice che lassù, l'unica cosa certa, è il Vangelo è che gli uomini e le donne non si sposano, lassù. Eh, lo disse a Gesù. Gli chiesero, ma. Ma non l'ha detto. Ha che ha detto? Che lassù non si sposano. E perché? Perché hanno capito tutto, ecco. ah. caro, caro Angelo Filippo Iannoni Sebastianini. Palla mio caro Al Gian Bruschini. ecco non si sposano perché, se nel paradiso non si sposano, perché qui si sposano, e eh, poi lo vedi con altri alimenti. Vedi, al, mente, alimenti. Torniamo sempre lo stesso discorso. La vita è tutta una separazione. Nasci che vieni separato da tua madre. Vivi che vieni separato da tua moglie. O dal cane. pure il cane. Hai visto? Prima abbagliava, adesso non più. Perché? Si sentivano dei latrati di cane. Sembravano quasi paggiti di un bimbo. In un limbo. Con un lembo. E vabbè. Ci saranno i cani in paradiso. Secondo te? Ci vanno. Secondo me ci vanno solo loro. Perché tutti questi animali che hanno teso a umanizzare gli animali, che è già diventato peccato dire animali, però hanno sempre sostenuto la tesi che i cani vanno in paradiso. I gatti non si sa, gli uccelli, le formiche, le cicale, le farfalle, i ragni, tu vanno in paradiso. Pure ragna. Certo. Noi no. Noi no. noi andiamo. Noi dobbiamo lavorare la terra, fatica lavorare, sposarci. Quello è anche un bel impegno. È come se facesse parte della condanna. Tu, uomo, te devi sposare. Certo. Cioè, hai peccato. Adesso, prima non erano sposati, eh. dopo l'hanno peccato, si sono sposati. Si sono sposati. Allora e hanno fatto una marea di... avevano tanti cani, tanti gatti. figli? figli, figlie, cugini c'era una mamma, una, una mamma mia poi quando, quando si incontravano perché? mamma tutti nudi ma te lo hai tutti nudi, no, senza scarpe? nudi, scar non è possibile, non è serio ma sì, non c'avevano il telefonino, non c'avevano la televisione nudi c'è cioè, niente. Stavano nudi, che dovevano fare? Figliavano. Sì. Figliavano. E eh, c'è. Cioè. Facevano a me, forse. Tutto era relativo. Loro pensavano di fare bene, poi. Ah, insomma, così così. Diciamolo francamente. E da lì puoi arrivare sul Monte dell'Ara con l'arca, poi arrivare all'Iraq nel 1990 con le bombe, sempre da quella eh? Sempre lì, certo, eh? sempre lì il casino, è tutto lì, tutto per una donna, certo. E oggi che hai fatto oggi? Oggi ho fatto no, hai mangiato oh. no. Non si mangia, si mangia solo domani. Mezzo litro, bicchierino? No. Eh. Un po' di droga? Niente. Non niente. niente. niente. E eh, mi sono divertito. Quando ero bambino io? Sì, anch'io ero bambino quando, prima di te. Ma pure tu sei stato bambino? Sono stato bambino, non sembra. Ah. Vedi co quante cose si scoprono? Ormai non eh? sono più un bambino. Ma quante cose si scoprono, vedi, parlando, parlando. Ma quando ero ragazzino io mi diceva sempre mia madre stai attento, non prendere da nessuno le caramelle. Certo, Posso mai essere E questa pure è diventata tutta una questione mitologica. Io non ho mai saputo, adesso me lo dici tu, me lo insegni. Ma sono cioè, esistite se... veramente queste caramelle drogate? Io non ho mai visto, ma non credo che fosse fu... drogata. Ah, per quello che lo diceva? No, mia madre non era drogata, però lei mi diceva: stai attento perché girano questi che regalano le caramelle ai bambini e sono drogate. Cioè. E poi non si sentiva. Sempre... Ah, ma, ma non era così e com'è? Era. Che poi di uno o di una che ti dà le caramelle tu non ti fidi. Hai capito? Eh, sì. eh, passa un giorno, passa l'altro, mai non torna il prode de Anselmo. E se ce l'avessero data invece inconsapevolmente? Interfetta buona fede, perché eh sì. sapevano che a noi piacevano le caramelle mu. Quelle erano... No. Ecco, vedi, perché non ci fanno più. Erano quelle. Le caramelle? Mu. Mu. Come quel continente scomparso? Mu. Mu. Uguale. Certo. E invece gli occhiali? Sì. Gli occhiali da sole. No? Quelli di Diaboli. Da soli. Da soli. Quelli di diabolico ricordo? Beh, beh, gli occhialetti. All'ultima Vedete... parte dell'intrepido, del monello, beh, erano mamma mia, mille lire, io non ce l'avevo mai. Tutti volevano gli occhialetti. Allora, siccome mia madre mi diceva... No, dicevo, gli occhialetti mia. tu, no. Eh, no, e perché fa? Per vedere eh. donne nude eh, Se poi non era vero, non era vero per niente. Era no che... io l'ho comprato. E funzionavano? No. no. Dove hai preso i soldi per comprarli? Preoccupato, mia madre, 100 lire per volta, alla fine <ride> 1000 lire di francobolli. Ho preso questi, ho detto adesso mi metto davanti al muro della camera, perché dall'altra parte c'è la vicina e c'è la figlia e c'è la camera da letto. Io mi metto lì al muro e mia madre mi trovava sempre in piedi davanti a questo muro. Mi diceva, <ride> ma che fai? stai facendo? Sto, che... sto ripassando la lezione per domani. Contro il muro. Spalle, no, spalle al, no. Pascia, al muro, hai capito? E guardavo guardavo C'erano tanti di quegli articoli che io compravo diaboliche solo per vedere gli occhialetti. Certo. A me certo. vederli, chiami? E Topolino? Topolino era per i grandi. Io non, no, mia madre mi faceva comprare solo diabolico. Certo. Poi c'era Criminal, tu ricordi Crime, quello? Certo. Secco secco, Satanic, una treffezza, guarda, gli acchi, Dracula secchi secchi, allampanati, magri, sì, no, emaciati, so, ma... però, però piace... piacevano <coughs> bu? Piacevano Sì. a me no, però piacevano. Ma perché? Perché trasmettevano questo senso di questa dieta perenne, cioè questi supereroi che poi erano magri, magri, si ne panza. Tu ce lo vedevi diabolico con la panza? No? No? no. Topolino nemmeno? No. Cioè, Topolino un pochetto sì. Topolino col fatto che aveva le orecchie grandi mascherava. E certo, cioè, mi lanciava con la panzetta. Mascherava, mascherava. Eh. Mentre Diabolico con quella tuta snella, snella, nera, attillata. Eva ok. bionda. Ah, biondissima, bella, eh? Però c'era un personaggio straordinario che era Tex Wheeler. Tex Wheeler. Certo, c'era anche Pecos Bill. Tu compravi quello. <ride> Pecos Bill era bellissimo. C'è stato pure Bill Clinton, un altro Bill però Era famoso per altre storie. Pure lui. In un altro contesto. Ma sì, sempre contesti strani. Era un fumatore di sigari quello. Sì, sì, ma c'è. Certo. Certo. Un disastro cosmico. No. Però, d'altronde, che deve fare un uomo? Un uomo da solo fa poco. Ma? Ce ne vogliono almeno tre, 4 almeno che fai, a parecchi fai una partitina a briscola, Leggi qual... guardi qualcosa in televisione. Io per esempio vedevo tutti questi che seguivano le partite di calcio pedissequamente. Molto pedissequamente. Molto pedi. pedi Sequamente. Perché? Perché? E la mente seguiva. Certo, Pe i pedi le palle? A me, sinceramente, mi portarono da bambino a vedere una partita e io fino alla fine non ho mai capito l'esito della partita. Ancora non te lo chiedi? Mi sa che ancora non è finita. Ah, certo. Perché sei uscito prima? No, perché c'erano i supplementari, sai, tutte queste cose. È una cosa che non finirà più. E pubblicità, per... si allunga, si allunga tutto. La gente che urlava. Hai visto che si sono allungate le giornate? No. Non hanno fatto. Vabbè, no. Sono sempre uguali. Si allungano perché... Si allungano, si allungano, si allungano le giornate. vedete loro che si allungano le giornate. E le notti si accorciano le notti. Si accorciano le notti. Ah, che gioia vedere la giornata che s'allunga e la notte che s'accorcia. Oh, splendida luna che splendi nel cielo insieme al sole, perché la notte s'è ristretta troppo e noi al mattino, già svegli che è già giorno, nella notte che non passa più. E perché nella soddisfazione dell'uomo, la soddisfazione maggiore del vedere le cose che si allungano? Eh, no. No. Che si ristringono? No. Nemmeno quelli. E che soddisfazione non ha? Non lo so. In che cosa intendevi? Le giornate che si allungavano. Le giornate si allungano. Eh, quelle si allungano. E le notti? E beh, dice l'espansione, la contrazione dell'universo, sai com'è? E la luna? La luna, poveretta, che deve fare? Ah, la luna, la luna, che tristezza, oh, che luna, luna. melancolia. Con oh, luna, luna. Luna, tu? Come diceva Leopardo. Come diceva? Che fai, tu? Luna, in cerchio. Ma quello se che fai? Quello se mangiava i cioccolatini, se mangiava altre cose, no? Perché lì. Certo. E quindi... Ma da leopardi la notte era più lunga o più corta? Ma i leopardi generalmente vivono in, in contesti in cui poco importa, però la notte è fondamentale perché cacciano. Cacciano di, Caccia. di, notte di notte sola? A... O le pantere? Le pantere, ogni tanto ne vedono una all'aquila, a Napoli, da qualche parte così. Certo. Però poi mm -hmm. vai allo okay. zoo dici: Scusi, le pantere dove stanno? Qua, non ci sono nemmeno. Allo zoo. Non c'abbiamo niente pantere. Poi trova due scimmie, puoi trovare. Niente. E' niente Pantere niente, stanno tutte all'Aquila, stanno a Terni, ogni tanto ne vedono una. Perugia. Ora Perugia. Non so, mi hanno detto che a Perugia ci sono le Pantere. Quelle della polizia? Non so. Forse. Beh. Vabbè. Ma tu che ne pensi a proposito delle divise? Allora, c'è cioè il dollaro? Ci stanno ancora <ride> i franchi svizzeri, c'è l'euro. Si chiama che? svicolare, mio caro <ride> giovine. <ride> eh. Bisogna essere diplomatici, perché vedi, finché parli di uomini, di donne, beh, ma quando cominci a parlare di divise, meglio svicolare. Mm -hmm. e delle istituzioni perché noi ce l'abbiamo. Non so nemmeno che cosa sia, però ne ho sentito parlare. Guarda, all'estero ci stanno. Noi qui in Italia Dove? non ce l'abbiamo mai avuto. No. Che, che so, ci so, abbiamo noi? Il Vaticano, il Vaticano ha le sue istituzioni. C'è un papare re, comanda lui, ma in Italia le istituzioni a che serve? Che serve? Basta la mafia, la camorra, l'andrangheta, tutte le altre cose, le religioni. Certo. Le istituzioni non c'è spazio, non, non, conterebbe, non, spazio non, per non conterebbero niente in Italia le istituzioni. E, quindi... e volevo farle caro al ah. Jean Bruschini, volevo farle una domanda. A proposito della creazione dei posti di lavoro. Ecco fatto. <ride> e lo sapevo che toccavi questo argomento questa sera. Perché al di là di tutti quelli che proponevano e promettevano un milione di posti di qua, no, sono troppi, facciamo centomila, diceva quell'altro. Ma come si fa a creare un posto di lavoro? È facile. Come? È facile. Guarda, io sto qui nella mia sala, ho messo un tavolino, sto qua. Quello è un posto di lavoro. Qui c'è un posacenere, che questo già denota una personalità dotta, sai? Sì, molto attiva e soprattutto. raffinati, sì. Poi c'è un telefono, immancabile. Certo. Un vasetto con i fiori. Certo. E Quello tutto. per allietare l'ufficio. E ti siedi. Poi qualcuno ti vede lì. Io hai creato un posto di lavoro che fai questo? lavoro ho creato un'attività eccola guardate che bravo ma non e non è facile oggi è un rischio eh, perché se tu ma vai tu in giro non, e dici io non, non avresti preferito te l'avessi creato io? Vabbè, ma tu lo sai perché, io non, perché non tenendomi so come... occupato un'ora qui a parlare in qualche modo ho creato un posto di lavoro ma hai creato un'attività ma attività e posto di lavoro significa la stessa cosa? dipende c'è cioè, chi ha il posto di lavoro e non svolge nessuna attività e c'è chi fa l'attività senza Beh, posto, di eh, posto di lavoro. E non c'è posto di lavoro. Ma le tasse... Sì, sì, le tasse... Eh, le tasse, quelle <ride> sono cose per i diritti. Eh, chi svolge un'attività, niente tasse. Chi ha un posto di lavoro, niente tasse. Infatti. Così. Oddio. È per questo le che io tasse... vorrei creare... Scusami, le tasse sono state inventate per i poveri. Però, poi alla fine, sono i ricchi che piangono quando pagano le tasse. Finisce sempre così. Ma non sono una cosa bella? Divise, istituzioni, tasse e creazione dei posti di lavoro. A proposito di cose belle. Cioè, ti racconto? Ti devo dire una cosa straordinaria. Ma dimmi! Però guarda, veramente eh. Sì, non lo devo dire a nessuno. No, temo poi i pregiudizi, tutta, tutta quella serie di, di preconcetti. Giudizi. Ma sì, anche il timore va beh, va, di più. No, non me lo dire. Non te lo dico più. No, non lo voglio sapere. Vuoi sapere? No. no? E io te lo dico lo stesso. No, perché non vuoi sapere? Questo voglio sapere. Perché? è perché mi spavento facilmente ma era una cosa bella e allora vabbè, dimmela. però è soggettivo, perché magari è bella per me e è brutta per te vabbè, te lo dico francamente francamente te lo dico e dimmelo francamente Eh, grazie prego guarda, questo tuo punto di vista mi aiuta a considerare la cosa sotto un'altra prospettiva eh, certo ah. Che non avevo mai, mai considerato. Mai, mai. E improvvisamente, pa! La prospettiva. Sì. La creazione della prospettiva. Eh vabbè, ma adesso qui andiamo sull'architettura, sulle cose, il disegno tecnico, l'agricoltura, le patate. Al patate. Ecco, hai mai visto una patata in prospettiva? Allora, signora patata Signora patata Ma perché le patate fanno sempre dappertutto? Non lo so. Allora, puoi girare qualsiasi paese del mondo patate. e trovi le patate. È patate, patate. una cosa incredibile. No. Poi giri l'angolo e cerchi un libro, un giornale. No, so più. Niente, quella no. Se vuole, due chili sì. di patate. No, no. Posso avere due chili di patate? Certo. Quelle sempre. Posso avere un Come libero? le vuole? Quelle al selenio, quelle normali, quelle gialle per gli gnocchi? È Diventato così complicato pure comprare patate. Mi pare che adesso vanno di no. moda quelle radioattive. Ah, hanno la, radio, hanno la radio incorporata. Sì, sì, si sente, hanno l'antenna. Le patate con l'antenna, sì. Radio Maria esatto. si sente. No, perché la patata. Eh Di certo. Radio Maria no. Non Radio Maria no. Se vuoi. Eh. Mamma mia che monnaccio. Eh, non ci sono più le mezze stagioni, ci ha fatto caso. Non ci sono più nemmeno le mezze monnezze. E chi è rimasto secondo te? La monnezza. Dove? La monnezza. Ma a dove? La mornizia. In televisione, in frata, a casa. Dove? La mornezza. 9600 miliardi di tonnellate, leggevo prima, veramente, orbitano intorno alla Terra. 9600 miliardi di tonnellate. Di che? Di patate. Di, pa di patate. patate. Tutto nello spazio. La via latte è un'impressione. Una è una spaziale. via di patate luminose mamma mia che spettacolo tu alzi la testa per guardare la luna e vedi che vedi? No. non ci vedo Perché bene ci stanno i palazzi di fronte non vedi proprio niente. niente tu come provi vedi soltanto che vedi? niente non vedi niente, niente. Non va bene io direi che la monnezza si sì. Siamo partiti da, oh, siamo arrivati oh, a siamo a... all'amornezza. Allora, io direi che abbiamo fatto un, un giro largo, però abbiamo detto tutto, abbiamo espresso la condizione umana. Certo. Da quella prima dell'esistenza, Sì. all'aldilà, quanto prima non si è capito, all'aldilà, per arrivare, dove siamo arrivati? Alla patata. Alla patata. E alla monnezza. Se non ci fosse la patata... Non ci sarebbe la monnezza. Non ci sarebbe la monnezza. Che è logico, no? Si saremmo estinti senza la patata. Certo. Quello esatto. è un dato di fatto. Quello, Quello è... lo sanno tutti. Quello è tutto. Se c'è il selenio, se è radioattiva. Cioè... Se Però... c'è lo iodio, che c'ha? Lo iodio, dove ce l'ha? La patata, c è c è lo yodia. Lo yodia. le patate allo iodio. Allo iodio, quindi puoi, puoi, anche, puoi anche scegliere. Cioè, si, sì, ci sì, sono vari tipi. La patata allo iodio non mi era mai capitata. Dove l'hai trovata? Eh, L'ho trovata. L'ho trovata, non ti impicciare. No, perché se l'hai trovata tu, magari posso trovarla anch'io. Vabbè, eh scusa, cercala, se no ti tolgo il divertimento. In Russia. In Russia c'è lo Iodia. No, è il paese, il massimo paese di esportazione di patata. La Russia non era la Germania? Vabbè, quelle sono altre patate. Ah, un po' tedesco. Da sempre, insomma, per Antonomasia e Svezia. È vero. Chi è Antonomasia? Eh, una signora tanto carina. Antonomasia Rossi. Però non dovevi guardarla da vicino, eh, perché insomma, un po' i battetti si li aveva. Sì, eh? Eh, beh, erano altri tempi, non c'era il l'estetica, non c'era... Ah, infatti. Non c'era niente. Eh, quanti pensieri che mi hanno dato. Chi te E Eh, vabbè, te l'ho già detto. Me l'hai detto? È che mi stiamo a parlare. Giusto, me l'hai detto. I pensieri. Vabbè, tutto sommato... Il pensiero è quello che ha unito tutta la conversazione. È vero, un filo di pensiero, un rigagnolo di pensiero, no, un fiume di pensiero, un oceano di pensiero. Sì, tutto sommato quel filo, un filo, quel... no, un filetto d'olio Evo, Ti eh? farebbe bene con le parole. È vero, hai ragione. Ma crudo a crudo perché sennò a cotto non va pure se allo iodio mi sa che poi fa male eh. no è vero cotto e non va va bene è stato bello friggerci è stato bello friggerci mi piace questa parola prova a dirla friggerci è stato bello friggerci «È stato bello friggerci!» Questa è la frase che ho pronunciato il giorno del matrimonio. Ha detto eh, cos'è? È stato bello friggermi!» eh, eh, così, al primo, al secondo, insomma, a tutti quelli che poi sono venuti. Eh, vabbè, io direi che comunque abbiamo chiuso il cerchio. No, non bisogna chiudere il cerchio. Allora... Apriamo. Sì. apriamoci a un nuovo mondo di esperienze. Certo. Uniamo i nostri destini e le nostre forze e le nostre menti e anche le nostre Ambi aspirazioni. Ecco, io stavo per dire ambizioni, però insomma è troppo osare. Meglio aspirazioni che ambizioni perché qui Guarda. non è più periodo d'ambizione. Guardami, aspirazioni. Ecco, vedi lì: ti ci vuole un po' di iodio, un pochino al no? cervelletto. <ride> ecco, va bene. Io la concludo con un applauso. Sì. grande Angelo Filippo. Gli hanno detto, Grande eh? Al Gianbruschino.